buonasera buonasera a tutti ciao eh, questa sera concludiamo il nostro discorso sull'allungo e ribadiremo tutto quello che abbiamo visto ieri sera riguardo eh, degli allunghi corretti e dei corretti allineamenti soprattutto dei corretti allineamenti Rivediamoci intanto quattro frecce tirate con allungo corretto e tanto per stabilire quanto sia importante andare in ancoraggio, in allineamento e quindi anche nell'arco nudo correggere opportunamente il profiallungo in base alle nostre misure. Ora vediamo ancora una parte del filmato, dove vedremo e parleremo delle misure e dell'allungo. Ok. Quindi, qual è la conclusione di questo piccolo, di questo piccolo video? La conclusione è che l'allungo è determinato dall'antorata e dalla nostra tecnica di tiro. Quindi non dobbiamo preoccuparci di avere, e si non dobbiamo preoccuparci di avere eh, un contatto al viso che determina la lunghezza, noi dobbiamo avere un contatto al viso che determina una buona tecnica. Il nostro istruttore ci aiuterà sicuramente, un, de, molti video, facciamoci fare dei video dal da altri arcieri, se non abbiamo un buon istruttore, che ci permettano di avere un ancoraggio comodo, confortevole, ripetibile e che soprattutto non ci faccia muovere la mano in questo senso, perché muovere la mano in questo senso è equivalente a muovere, a fare stream walking sulla corda. Ricapitolando, cosa deve fare un buon allungo? Deve allineare le forze, rimanere in allineamento, avere un buon contatto eh, sicuro, mh, certo e soprattutto non deve avere un, un discostamento sull'asse verticale, cioè non deve, non deve muoversi in questo senso qua, assolutamente quello è, vuol dire muoversi sul, sull'asse verticale vuol dire esattamente come lo string quindi se siamo precisi nello string dobbiamo essere anche precisi di avere un, un buon ancoraggio sicuro certo e soprattutto allineato e questo ce lo darà il nostro allungo. Voi direte ma io non sono sicuro di avere sempre un allungo preciso allora intanto ne abbiamo già parlato per quanto riguarda il tiro all'aperto il eh, tiro in salita e in discesa se non abbiamo una buona T e ovviamente l'allungo eh, eh, varia enormemente, ma parliamo del tiro indoor, del tiro in piano, dove siamo sicuri di avere sempre una buona forma di tiro, un buon, un buon tiro quindi essendo in piano abbiamo sempre assolutamente lo stesso allungo. Cosa comporta avere, eh, avere un errore di allungo Beh, intanto l'errore di allungo è minimale rispetto alla nostra tecnica di tiro è minimale ad esempio al movimento della testa siamo usciti un po fuori dal seminato perché non proprio non c'entra poco con l'allungo la testa però la testa fa parte della nostra sequenza di tiro e la testa deve rimanere ferma questo Durante la trazione, durante la ricerca dell'allungo, assolutamente la testa deve rimanere ferma. Fate qualche filmato, accertatevi che la vostra postura sia corretta, che la testa sia ferma, perché questo è indispensabile. Ed effettivamente, alla fine, è indispensabile anche per avere un allungo ripetibile e, certo, e eh, perform soprattutto performante, perché poi alla, fine, alla fine dobbiamo essere performanti. E l'errore massimo che uno può avere nell'allungo è di 2 mm e mezzo. 2 mm e mezzo sono tanti perché se vedete questa punta che si sposta di 2 mm e eh, mezzo è già un errore molto elevato rilasciare con 2 mm e mezzo prima o 2 mm e mezzo dopo. Ma 2 mm e mezzo cosa sono? Sono un decimo di pollice. Un decimo di pollice equivale a due decimi di libra. Due decimi di libra in un tiro a 30 metri equivalgono a un centimetro in più o un centimetro in meno sul bersaglio. Assolutamente irrisorio. Qui non preoccupiamoci, non preoccupiamoci minimamente dell'allungo. Preoccupiamoci della nostra tecnica, di avere una buona tecnica. Una buona... Beh proprio non, non preoccuparci di avere un allungo preciso magari no, eh, non, non fosse altro che eh, olimpici e compound <ride> sono super precisi con l'allungo, deve esserlo anche l'arco eh, nudo. Però un po' con l'allenamento, un po' con le memorie muscolari vedete che, vedrete che l'allungo assolutamente sarà preciso. Io sconsiglio sempre di mettere clicker eh, in allenamento. Il clicker, molte me lo chiedono se devono usare il clicker sull'arco nudo per essere sicuri di avere il proprio allungo. Io lo sconsiglio. L'unica cosa che consiglio per prova è in, nei tiri in salita e in discesa per vedere quanto eh, sbagliamo l'allungo in salita e in discesa perché quando una non perfetta T in salita o in discesa sicuramente l'allungo sarà minore anche addirittura di un pollice o forse anche di più quindi mettendo il clicker uno um, interiorizza capisce eh, vede um, di quanto si discosta um, il suo allungo dal tiro in piano però um, peraltro il clicker assolutamente non, ha, non è necessario non è necessario magari è più necessario fare qualche filmato e vedere come la punta della freccia indietreggia o come avanza eh, dall'ancoraggio al dall rilascio per rendersi conto eh, di far lavorare bene i muscoli dorsali di allinearsi opportunamente anche guardandosi da, di, da dietro vedere e stabilire il gomito della corda come è posizionato e di conseguenza capire con la propria eccezione che, che insita in ognuno di noi di stabilire il comfort adeguato per accentuare ovviamente la performance perché è quello che, che noi vogliamo vogliamo sempre dal, dal nostro sport ok io penso di avere Parlato abbastanza dell'allungo corretto e quindi di conseguenza della trazione dell'ancoraggio nei prossimi video vedremo la sequenza di tiro e vedremo altre, altre particolarità del nostro amato sport un saluto a tutti alla prossima ciao